16 sta a 31 come 2 sta ad x per risolvere questa proporzione applichiamo la proprietà fondamentale il prodotto dei medi, cioè 31 per 2 deve essere uguale al prodotto degli estremi, cioè 16 per x abbiamo ottenuto un'equazione che deve essere invertita per trovare la x utilizziamo le freccette x per 16 è uguale a 31 per 2 per trovare la x dovrò dividere per 16. x uguale 31 per 2 fratto 16. Semplifico il 16 col 2, qua viene 1 e qua viene 8. 31 è un numero primo non si può semplificare per 8. Quindi, 31 per 1, 31 fratto 8. 31 ottavi. 9 sta a 14 come x sta a 7 notiamo che 7 è la metà di 14 quindi già abbiamo quasi trovato la soluzione x sarà la metà di 9, cioè 9 mezzi proviamo risolviamo questa proporzione con la proprietà fondamentale il prodotto dei medi, 14 per x sarà uguale al prodotto degli estremi, cioè 9 per 7 per trovare la x invertiamo questa moltiplicazione x per 14 è uguale a 9 per 7 dovrò dividere per 14 x uguale 9 per 7 fratto 14 semplifico il 7 per 14 e risulterà 9 per 1, 9 fratto 2, 9 mezzi come avevamo visto all'inizio 1 sta a 6 come x sta a 42 notiamo che 42 è 7 volte il 6 quindi anche x sarà 7 volte 1 cioè x sarà uguale a 7 vediamo se la nostra soluzione è giusta applichiamo la proprietà fondamentale il prodotto dei medi, cioè 6 per x deve essere uguale al prodotto degli estremi cioè 1 per 42 per trovare la x invertiamo questa moltiplicazione x sarà uguale a 1 per 42 fratto 6, semplifico il 6 col 42, qua fa 7 e qua fa 1, 1 7, 7 e fratto 1 non si scrive, x uguale 7.